Ok, buongiorno a tutti, eh, dovremmo essere live, faccio il mio solito controllo, ma dovremmo proprio esserci. Allora, ehm, questo programma che inizia oggi, eh, che si chiama l'altra faccia della medaglia, ehm, ha l'intento di eh, farci vedere la realtà a cui siamo abituati o a cui crediamo di essere abituati da un altro punto di vista. E proprio oggi, ehm, per iniziare, visto che stiamo trasmettendo su un social network, parleremo di social network. Sembra paradossale, eppure eh, i social network al giorno d'oggi hanno proprio invaso tutta la nostra vita, tutto il nostro quotidiano. E abbiamo qui con noi oggi per parlare di questo argomento eh, Stefano Re, che è un docente di metacomunicazione. Buongiorno Stefano. Buongiorno Alice, buongiorno a tutti. E il dottor Benedetto Tangocci, psicologo, che di recente ha pubblicato un libro sull'argomento. Buongiorno Benedetto. Buongiorno Alice, buongiorno Stefano, buongiorno a tutti. Ok, eh, allora, come dicevamo, i social network eh, fino a mh, una quindicina di anni fa erano una cosa a cui non eravamo poi così abituati, qualcuno li aveva, qualcuno non li aveva, mentre adesso eh, pare che abbiano totalmente invaso eh, il nostro spazio immaginativo, le nostre vite. E, e Sono diventati poi, eh, soprattutto con gli ultimi, con gli ultimi eventi, un, un vero e proprio fenomeno di massa. No? E, e tanto che ci si interroga, tanto che ci si interroga, eh, quanto questo fenomeno di massa eh, ci abbia invasi in modo positivo o forse ci siano degli aspetti negativi che eh, forse varrebbe la pena che fossero evidenziati. Insomma, ehm, vogliamo quindi offrirvi un'analisi di, di questo fenomeno perché eh, l'idea è che ci connettono anche a, a grandi distanze, no? Noi tre non siamo, ad esempio, in questo momento fisicamente nello stesso luogo, però ci siamo conosciuti grazie a, proprio a questa nuova tecnologia. Però eh, si dice, anche forse a livello di voci di corridoio, a livello proprio di discorsi da, da bar o da parrucchiere, come preferite, che i social network fanno male. E vogliamo capire veramente, appunto, questo eventuale danno, se c'è e a che livello si riscontra eh, quindi Stefano, io inizio con te eh, parlaci un po' di facci un po' un escursus eh, del, del fenomeno social network come è iniziato e come si configura invece al giorno d'oggi sì, eh, dunque vabbè, io non sono proprio uno storico del, de, della rete, però mh, ne sono stato un po' un testimone perché l'ho vista nascere, nel senso che io già mi connettevo alla fine degli anni Ottanta, quando non c'era ancora, tecnicamente, Internet, c'era quello che si chiamava Minitel, Videotel, insomma delle altre forme di rete, no? andavano sulla linea telefonica. E, e poi è arrivato Internet, all'inizio io non, non lo frequentavo in maniera particolarmente assidua, anche perché c'erano delle cose che si chiamavano BBS, funzionavano in un modo un po', un po più, uh, non, non tanto complicato quanto... Um, farraginoso, diciamo, no? per cui c'era una, una certa difficoltà di approccio, non era così user friendly come oggi è l'internet. Poi ci sono stati i vari sviluppi, sono, sono creati tutto il periodo dei forum, delle mailing list, che è durato tutto negli anni 90, e poi diciamo nel, nella prima metà del, del, del, del, dei primi anni 2000, cioè tutto fino, fino al 2004-2005, era cominciato a, eh, di far, a nascere, a sorgere questi, questi, questo concetto di social network, che originariamente era nato come luogo di ritrovo tra persone, diciamo, lontane, appunto, che magari per qualche motivo volevano ritornare in contatto, quindi magari lo stesso Facebook no, prende il nome da quei libri tipici delle scuole americane, che sono quelli dove ci sono un album di fotografie, no? classe per classe, negli anni in cui vengono in cui raggiungono il diploma. Per cui eh, diciamo, l'idea di chiamarlo Facebook richiama proprio quello, ritrova i tuoi compagni del liceo, no, del, del college, eh, e rientra in contatto con loro. Per cui l'idea dei social network inizialmente era te tecnicamente questa. Eh, poi ovviamente si è sviluppato e nello svilupparsi ha evidenziato tutta una serie di dinamiche che eh, da un lato sono state sfruttate commercialmente, dall'altro, poi adesso hanno altri utilizzi ancora, e che sono quelli di cui penso che adesso parleremo e mi sembra che siano parte dell'integrante del libro eh, che il dottor Tagocci ha, ha appena finito di scrivere, per cui penso che eh, magari vorrei introdurre lui in questo aspetto, comunque vi lascio l'approfondimento almeno in parte su questa cosa che poi potremo discutere andando avanti una sola notazione che volevo fare brevissima, è che mentre, eh, che almeno qualcosa che ho notato io e poi magari appunto piacerebbe sentire anche il parere eh, del dottore, ehm, che in internet all'inizio gli spazi delle due queste discussioni erano molto più ampli, cioè nel senso ogni, ogni utente, per esempio nei forum, nelle mailing list, solitamente esprimeva i suoi pensieri in una maniera ampia per cui erano solitamente cose corpose, interventi corposi, che poi tra l'altro restavano fruibili nel tempo perché nei forum, ma anche nelle mailing list dove avevi gli archivi, tu potevi ripescare e riprendere discorsi che magari erano stati iniziati mesi prima o settimane prima, cosa che invece eh, nei social network sempre di più si riduce, c'è cioè questa timeline che scorre velocissima e gli interventi sono necessariamente sempre più brevi, addirittura uno come Twitter ne ha fatto la regola no? che tu hai un minimo numero di caratteri per esprimere in sintesi più velocemente. Ecco, questo passaggio linguistico, insomma, sembra che abbia degli effetti anche psicosociali interessanti magari vale la pena approfondire. Infatti, infatti, assolutamente. Eh, ecco, invece appunto per, ehm, a Benedetto volevo chiedere questa cosa, no? Eh, dato il proliferare eh, di, questi, di questi social network eh, e soprattutto in particolare nell'ultimo anno si parla della didattica a distanza, quindi eh, qualcosa di rivolto a gente molto giovane, gente in età scolare, eh, quali sono gli effetti psicologici eh, di, questo, di questo uso eh, così diffuso del, di questo mezzo di comunicazione? Beh, gli effetti sono molteplici ovviamente perché le, sì, i social e il digitale in generale è diventato pervasivo, quindi buona parte della nostra quotidianità si è spostata online, purtroppo, aggiungo, e quindi ciò, eh, nel senso, comporta molte cose. Io vorrei però iniziare da una una contraddizione per certi versi. Cioè, eh, la maggior parte della popolazione ha colto il fatto che esiste cioè, esistevano già ovviamente, ma che ci fosse a disposizione e anche il conoscere, cioè, tanti Zoom non l'avevano neanche mai sentito rammentare fondamentalmente, poi sono stati obbligati a conoscerlo, come meno male che c'è, sono dei validi sostituti alle relazioni in presenza, o almeno meglio che niente e però al contempo eh, è nata anche una sorta di insofferenza, soprattutto ai bambini e adolescenti che, che passavano praticamente l'intera giornata in quel modo e, e poi questa cosa diciamo, è apparsa anche sui giornali, perfino sui giornali si è letto di bambini insofferenti alla DAD, ridati a distanza, che stavano male, lanciamo degli appelli d'aiuto. Quindi è un qualcosa che, che esiste, non soltanto diciamo, nella mentalità dei, dei, dei dissidenti, è un qualcosa reale. però ciò cioè, nonostante no, non viene integrata, c'è un fenomeno che. Per certi versi, eh, cioè in psicologia si chiama dissociazione, cioè la mancata integrazione di un elemento, per certi versi evidente, in una visione più complessa. E dalla quale invece ho, alla quale non ha accesso fondamentalmente e quindi, eh, non avendo accesso, continuiamo. Cioè, parlo diciamo un plurale, generale, non noi. Cioè, continuiamo a eh, dire meno male ci sono, a essere grati alla tecnologia, eccetera, pur accusando dentro di noi gli effetti deleteri di una mancanza di, di socialità. Perché cioè, ci diceva già Aristotele: siamo animali sociali, non è la, la scoperta del secolo, questa voglio dire, l'abbiamo sempre saputo. E ora arriviamo, ho letto l'altro giorno. e eh, mi sono vergognata tantissimo, tra l'altro, perché era nella mia provincia, quindi mi... cioè, non vuol dire niente, ovviamente, ma è sembrata: di una gita scolastica virtuale, cioè questi poveri ragazzini messi davanti al computer in classe, ovviamente, o a casa, insomma, quello che sia, eh, a fingere di salire sull'autobus di andare in gita. Cioè, non è possibile che chi ha organizzato tutto ciò non abbia una percezione... Di, cioè, l'avrà fatta a sua volta le gite scolastiche, saprà che sono le, le relazioni umane che contano, sarà che è quello l'importante. Eppure viaggia su due binari paralleli. Ecco, a me questo spaventa, perché... Questo non rendersi conto di ciò che perdiamo eh, e di anzi eh, considerare positivo esattamente ciò che ce lo fa perdere eh, potrebbe anche portare a delle conseguenze, cioè, non lo so. Io penso all'ikikomori che in Asia, in Giappone, in, in Corea, insomma, penso tutti ne abbiamo sentito parlare di questo fenomeno di adolescenti, soprattutto, ma non solo, che si chiudono nella loro casa, spesso nella loro stanza, rifiutandosi di uscire dal confronto del mondo reale. Cosa fanno nella loro stanza? Stanno al computer, stanno nel mondo virtuale che appare più reale di quello che in realtà è finto, è virtuale. Cioè, cioè Scusate, il contrario, di quello che è vero, cioè quello virtuale sembra più reale di quello che è finto. Ecco, questo è frutto di una dissociazione, perché una parte di te lo sa che quella non è la realtà, ma non viene integrata. Io temo che questo possa avere... Il, cioè, noi in qualche modo diventiamo alienati, cioè eh, sta dimenticando l'importanza che tutti sappiamo per esperienza tutti siamo stati a, a un concerto dal vivo cioè qual è i, i, come co com è possibile dimenticare la differenza tra un concerto dal vivo e seguire una trasmissione in diretta a Zoom cioè, non è possibile non... questo sì, è sì. un elemento preoccupante sì, assolutamente eh, tra l'altro appunto quanto, per quanto riguarda, eh, l'effetto psicologico mi viene da dire che eh, mentre per noi, mh, che siamo fuori dalla scuola dell'obbligo, stare più o meno online è fo almeno formalmente una scelta, poi bisognerebbe andare a vedere eh, in realtà eh, se lo è davvero, no? dato che se, siamo, se stiamo a casa senza uscire per mesi e mesi, eh, però invece per gli studenti della scuola dell'obbligo, con la DAD diventa un vero e proprio obbligo. E, e quindi ehm, viene da chiedersi, insomma, è, è legittimo, è giusto obbligare una persona a stare online? Eh, allora, vi siete zittiti tutti e due? L'avete fatto vol eh, di volutamente o è un... Ah, ok, ok, ok. Io, io temo sempre l'inconveniente tecnico, non essendo un mago dei social network, temo sempre l'inconveniente tecnico, ma eh, vabbè, è venuto a, al momento giusto perché volevo cambiare argomento e parlare eh, del fatto che si sente dire che queste piattaforme, che questo uso, soprattutto appunto quando se ne fa un uso indiscriminato, queste piattaforme ci condizionano, condizionano il nostro pensiero, e, e quindi eh, si parla forse di manipolazione. Boh, mh, sta di fatto che queste piattaforme vanno a incidere su due aspetti molto importanti che sono la percezione di realtà, cioè eh, la rappresentazione che mh, ci facciamo del mondo intorno a noi e sulla percezione di identità, cioè eh, dell'idea che abbiamo di noi stessi. Quindi stiamo parlando di due aspetti fondamentali eh, di noi stessi e, e se vanno a incidere su questi due aspetti, forse un, una qualche manipolazione ci sarà a un certo livello. Vorrei mh, in, questa, in questa parte dell'intervista cercare di capire a che livello è pervasiva questa manipolazione. E, iniziamo con Stefano che... Eh, ci aveva, che avevo sentito nei lavori precedenti eh, parlare del meccanismo del feedback eh, quindi spiegaci bene questo meccanismo e come va a intaccare la percezione di realtà e la percezione di identità sì dunque eh, cercherò di essere il più sintetico possibile perché in realtà l'argomento è un po' complesso e mi scuserà chi qualcosa ne capisce in particolare appunto l'altro ospite benedetto Ehm, perché appunto cercherà di semplificare al massimo diciamo nel anche banalizzando alcuni passaggi per renderli più comprensibili eh, diciamo volendo proprio appunto descrivere la cosa nel modo più rapido possibile noi siamo abituati a credere che la realtà sia qualcosa di esterno a noi cioè qualcosa che è là fuori ed è esattamente quello che noi vediamo e pensiamo di vedere, di percepire ed è così per tutti eh, in, in maniera mh, diciamo eh, noi usiamo spesso i termini come obiettiva, oggettiva, no? quella realtà oggettiva, la realtà, i fatti reali, eccetera. No? Ecco tecnicamente parlando, tutto ciò che noi vediamo, qualsiasi cosa sia, eh, passa attraverso il nostro cervello. Cioè noi recepiamo gli stimoli attraverso i sensi, che sono gli occhi, il naso, eccetera, ma le orecchie, ma tutta questa roba qua non porta dei significati. Cioè, All'interno di quello. I nostri organi recepiscono soltanto, non so, la rifrazione della luce, più che un cambio nelle vibrazioni dell'aria o, o nella temperatura, ma non ci dicono qui c'è un tavolo, lì c'è una rissa, quello lì c'è la barba. Cioè, no, i nostri sensi mandano solo dei segnali elettrici al cervello, elettrochimici al cervello, e poi è il nostro cervello che elabora sta roba e dice, ah, guarda quello lì che barba grossa che c'ha. O oh, questo tavolo è proprio di un bel colore nero, eccetera, eccetera. Quindi la realtà nei fatti è sempre una nostra interpretazione. Qui si aprirebbe il discorso se c'è o non c'è una realtà, però evitiamolo perché diventa complicato. Tornando a, diciamo, a questo elemento qua, poi c'è l'identità, l'identità che ha, è, è l'idea che noi abbiamo di noi stessi, sostanzialmente che noi eh, costruiamo, nell'ambito della nostra esperienza di vita, attorno a cui vogliamo, cioè a ciò a cui tendiamo ad assomigliare, diciamo, e a cui prendiamo riferimento per giudicare, per valutare come ci stiamo comportando e, e che di fatto definisce un po' il nostro comportamento, noi cerchiamo di essere quel tipo di persona che noi è quella che poi definiamo la nostra identità, no? somigliare a questa cosa. Quindi sono entrambe eh, de delle concettualità che stanno dentro il cervello di ciascuno di noi, sia l'idea di realtà, sia l'idea di identità. Ora, come si crea sta roba qui, è un, di nuovo un meccanismo un po' lungo e complesso, però qui facciamola semplice, uno degli elementi eh, fondamentali nel rafforzare, nel definire, nel sostenere, diciamo, le nostre idee di realtà e di identità, e eh, viene attraverso i feedback. Che cosa sono i feedback? Sono le, i segnali di ritorno che ci arrivano quando noi ci comportiamo in base a queste idee. Se per esempio io penso che sono in un campo nudisti e mi metto nudo e vado in giro tutto nudo, i feedback sono come reagiscono le altre persone attorno a me. Se tutti quanti, anche loro sono nudi e non ci fanno caso, confermano il fatto che sono in un campo nudisti se invece tutti sono vestiti, mi guardano fischiano e mi dicono che cacchio fai, guarda quelli che buffo, chiamano la polizia e mi denunciano per oltraggio al pubblico pudore, la mia percezione di realtà non trova dei feedback che la sostengano. per cui è facile che io la metta in discussione, per esempio potrei dire, accidenti, mi sono sbagliato, no? pensavo fosse un campo nudisti, invece no. Ecco, questo perché noi mh, costruiamo e, e rafforziamo e teniamo le nostre idee di realtà e di identità, proprio sulla base dei feedback. Ora, ehm, perché i social network diventano così importanti in questo, in questo meccanismo? Perché mentre nella vita sociale, prima, Benedetto parlava di cioè, chi non si ricorda com'era stare a un concerto dal vivo, io dico, i nuovi giovani forse, non, quelli appena arrivati, forse non se lo ricorderanno mai, perché non avranno mai più occasione se il mondo dovesse vietarlo permanentemente, per cui per loro quella realtà non esisterebbe proprio più, l'idea non ci sarebbe più. No? Ecco, quindi cosa succede perché i social hanno un ruolo così importante? perché mentre nella vita di prima, quella in cui andavamo al concerto, eh, l'occasione di interagire, avere feedback da più di dieci persone in una giornata era rara, era quella volta che andavi al concerto e comunque era gente di cui il feedback era solo visivo, non c'era un, un vero e proprio dialogo, le persone con cui interagivi, erano le due che incontravi al bar, eh, le tre con cui ti trovavi in ufficio e magari se interagivi con uno sull'autobus, no, o il tuo vicino, ecco, Adesso tramite i social network, in un arco di tempo ristrettissimo, si entra in contatto e si hanno feedback di ritorno con centinaia, se non migliaia, di persone. Dentro un gruppo affollato puoi avere feedback di ritorno a 10.000, 15.000 persone nell'arco di un pomeriggio. Ecco, il cervello non distingue tra i feedback, diciamo, eh, di un tipo o di un altro, sono feedback di ritorno, per cui sì, ci sono le distinzioni, però diciamo, comunque il peso c'è va da sé che se io da un lato ho un feedback di ritorno di 4-5 persone, dall'altro di 10.000 persone, la potenza di convincermi di cosa sia la realtà no, dello strumento che me ne, me ne, me ne porta 10.000 di spinte è enorme rispetto all'altro. Ed è questo il motivo per cui, come diceva prima Benedetto, addirittura diventa più reale ciò che vivi online, ciò che metti nei social, di ciò che vivi davvero. Vi faccio un esempio su questo chiudo eh, tipico, poi tempo fa andava di moda quello di postare i piatti, no? Quando uno mangiava, fotografava quello che mangiava. Prima di mangiarlo, fotografava il piatto, e lo metteva, ecco, sembra una battuta, ma se io mangio e non lo dico a nessuno, quel piatto lì per me, non per gli altri. Per me diventa per il mio cervello è meno reale che se io lo fotografo lo metto online, poi magari neanche lo mangio. Ma 10.000 persone mi danno un feedback, cavolo, cosa mangi. Guarda quella roba lì, che buona, che cattiva, fa bene, fa male. No, e quel piatto è quel mio pranzo. Ipotetico che neanche se realizzato, però online diventa più reale di quello che ho vissuto io da solo con me. Questo è il potere dei social network. Certo, ma ehm, tra l'altro, ieri sera, quando stavo rivedendo l'intervista per tipo la quinta volta, eh, mh, mi, era venuta, mi era venuta a pensare che eh, questo eh, meccanismo di feedback, specie se è positivo. Dato che viene da così tante persone, è possibile che sia accostato al, al concetto di love bombing, che poi è tipico anche delle sette di questi gruppi un po' strani? Eh, in. No, sì, non, hai, non hai detto chi era la domanda, non sapevo se stavi No, no, no, no, no beh, stavi il... parlando tu, però in realtà la domanda ah, sì, era: okay. ero no, già sì. andato molto lungo. Eh, no, sì, eh, sì, sicuramente sì. Nel senso, il, questo che citi, il meccanismo di log bombing è una cosa studiata, in particolare nei gruppi mh, di, di culto, no? nei gruppi cultistici, grandi studi fatti da, da, da associazioni americane, su, su, sulle metodologie applicate in questi gruppi di reclutamento e di diffusione dei culti locali, no? E il love bombing è una cosa che è stata usata molto anche negli, in quei corsi di evoluzione professionale che andavano molto, tipo Scientology, comunque per essere molto semplici, giusto per chi non conoscesse il termine, il meccanismo di love bombing consiste nel fatto di portare eh, un individuo in un, in un contesto, spingerlo a fare delle dichiarazioni, delle confidenze un po' imbarazzanti e poi ricoprire eh, questo suo comportamento reagire collettivamente con una mh, manifestazione di affetto enorme e molto dichiarata tipo proprio anche questi qua che sono tecnicamente sconosciuti ti, ti circondano, ti abbracciano, applaudono, ti abbracciano qualcuno piange, eccetera no? ecco questa sensazione questo, noi siamo abbastanza abituati a essere riservati in ambito emotivo comunque ad avere dei, dei limiti no? nell'esposizione nell emotiva questo sbilanciamento e questa reazione è, è come un ha un forte effetto, diciamo, diciamo di nuovo prendetela con le pinze, ma tipo una droga, ok? No? Ti, ti mette in moto dei meccanismi che è come se tu assumessi una, una sostanza psicotropa, per cui utilizzarlo, diciamo, per, per associarlo no, a dati comportamenti può essere un modo di avviare dei processi di socializzazione particolari. Eh, esatto, e mi, mi piace molto questa, questo tuo uso, questo tuo parallelismo con la sostanza psicotropa, perché eh, appunto poi nel meccanismo di love bombing, quando eh, si arriva a un secondo livello di introduzione della setta religiosa, o insomma di quella cosa, di quel in cui si svolge questo fenomeno, eh, dopo, dopo ti tolgono questo affetto e eh, vai in una vera e propria astinenza, no? E anche nei social, eh, benedetto, eh, si parla di dipendenza biochimica, quindi eh, di sostanze che eh, vengono prodotte attraverso, ad esempio, il like, il cuoricino, eccetera, eccetera, e poi rischiano di venire tolte. Ecco, eh, ma si può davvero parlare di dipendenza biochimica? A che livello? Spiegaci un po'. Assolutamente sì, cioè, il meccanismo è esattamente quello descritto da Stefano e vale sia per sostanze d'abuso, sia per il bombing nelle, nelle sette, ma anche nel, nei social network, in particolare gli studi fatti sulla social network addiction, su cui stiamo studiando, perché comunque è sempre più grave, fondamentalmente sempre più pervasiva, hanno mostrato sotto risonanza magnetica funzionale che vengono attivate le stesse aree del cosiddetto circuito di ricompensa che sono in particolare l'area tegmentale ventrale e il nucleo saccumbens cioè dall'area tegmentale ventrale viene rilasciata la dopamina che è la neurotrasmettitore eh, che, che diciamo, è interessato in praticamente tutte le, le dipendenze sia da eroina, cocaina da, da qualsiasi sostanza ma anche da quelle comportamentali dalla eh, game addiction e dalla social network addiction fondamentalmente cioè nel, per quanto riguarda i social si attiverebbe questa zona ogni volta che c'è il tentativo e il riuscito diciamo, di ricevere commenti, commenti positivi su facebook cioè, è un qualche cosa che è stato studiato d'arte, non è che è casuale fondamentalmente, tra l'altro è stato anche eh, dichiarato che era stato studiato d'arte, quindi non è che lo ipotizziamo noi semplicemente. Ma questo meccanismo è talmente pervasivo e, e potenzialmente distruttivo che per spiegarlo vorrei farmi riferimento a uno studio ormai classico fatto su, su delle cavie dei, dei, dei poveri topolini, dei, dei disgraziati fondamentalmente, eh, su cui veniva... Eh, fatto un protocollo che si chiama di autostimolazione intracranica, ovvero sia veniva innestato dei diori elettrici eh, capaci di eh, stimolare la produzione endogena della dopamina ogni volta che il, il ratto premeva una leva. Ecco, la cosa terrificante di tutto ciò è che ben presto, eh, appena insomma il ratto aveva scoperto che premendo la leva si ah, autostimolava, diventava questa abitudine così, eh, diciamo, pressante, così necessaria, che il topo finiva per lasciarsi morire di fame pur di non interrompere l'attività di autostimolazione. Cioè effetti, della dopamina, eh, li abbiamo visti poi anche nel nello stereotipo del, del tossico dipendente fondamentalmente, l'unica cosa eh, che per lui è importante è il craving, no? quindi la, la ricerca spasmodica de, della sostanza in alcuni casi cioè, che non sempre per carità, perché non è che ogni volta che uno che so, eh, prende una sostanza tranne quelle più pericolose insomma quelle, quelle in cui uno ha maggiormente dipendenza è a rischio di e così non ogni volta che uno apre Facebook è a rischio di però il rischio esiste e si accumula via via con l'abitudine man mano che rispetto ad altre forme di stimolazione quella diventa la principale fino a diventare l'unica e, e quindi ne diventiamo completamente succubi ecco, questo è un effetto che può essere da un punto di vista chimico estremamente potente ho capito eh, ma mh, ecco in che modo eh, stavolta mi rivolgo a Stefano eh, in che modo diciamo, i creatori di questi social network, chi lavora intorno a questi social network, eh, sfrutta questo meccanismo per, eh, per le proprie finalità, diciamo così. Eh, tu parlavi di shadow ban, cioè di uno scuramento totale o parziale di eh, determinati contenuti. In che modo questi? questo tipo di oscuramento di contenuti si lega alla dipendenza biochimica e con quali esiti? Sì, allora, ehm, vorrei prima fare un piccolissimo inciso che si collega alla domanda e che prende proprio le mosse da quello che stava dicendo adesso Benedetto che ha spiegato in maniera così perfetta, e lucida il meccanismo da un punto di vista biochimico. Um, come diceva Benedetto, non, non è casuale, è stata una strategia attuata... Eh, in realtà in divenire, no? mano a mano che scoprivano questi effetti e l'efficacia di questa cosa, la, la testavano proprio sui social e poi la applicavano in maniera sistematica, al punto che, faccio notare un piccolo elemento di, questo, di questa strategia, un piccolo passaggio che è indicativo su Facebook in particolare, quando uno si registra, ha un profilo che si chiama tecnicamente profilo privato, questo profilo può arrivare al massimo ad avere 5.000 utenti come contatti diretti, quelli che vengono definiti gli amici. No, perfetto. che hanno delle possibilità diciamo, di contatto un pochino più diretta rispetto a chi ti segue semplicemente o agli altri utenti dei social. Ecco, la cosa interessante è perché c'è questo limite di 5.000 dopo il quale vieni mh, mh, spinto fortemente a creare una pagina, cioè a entrare in un'altra un modalità che poi ha delle caratteristiche che magari traccerò brevissimamente. Perché per arrivare ad avere 5.000 contatti, cioè 5.000 persone che hanno deciso coerentemente di diventare tuo amico, seguirti, eccetera, ci metti qualche tempo. Cioè non è una cosa che succede in 20 minuti, è una cosa che succede come minimo in uno, due o tre anni, ci dipende, poi, poi ovviamente se uno entra già per qualche motivo con un'ampia pletora di contatti, però sono rarità. Mediamente le persone ad arrivare ad avere 5.000 contatti stretti che entrino nel, nel, nella tua lista, amici di Facebook, ci mette degli anni, ed è esattamente quello che volevano, cioè in degli anni uno diventa a suo fatto questa cosa, perché giorno dopo giorno, chi più chi meno, chi una volta ogni due giorni, chi una volta ogni tre giorni, e chi tutti i giorni, piglia la sua dose di dopamina, cioè si auto inietta come il topolino la sua dose di dopamina, attraverso questo, questo meccanismo, e uno in tre anni è diventato dipendente, a quel punto gli blocchi la crescita, cioè, siccome è stata una cosa esponenziale, tu sei la sua fatta, hai bisogno di aumentare questa dose, resti fermo lì e ti tengono al palo lì finché non cedi e accetti di entrare in una nuova modalità che è la pagina, che in maniera molto crudele è studiata per abbassarti il feedback di dopamina. Perché cosa succede? Quando entri nella pagina, nella modalità pagina ti si abbassa la visibilità. Per cui, paradossalmente, quando fai questo passaggio e aumenta il numero di contatti che puoi raggiungere, Viene dato questa sensazione di scarsità, no? per cui a quel punto eh, entri in astinenza e diventi, per esempio, cerchi di pubblicare cose molto che, che, che interessino, che stimolino più spesso, eccetera. E quindi entri, a, come dire, ancora di più no, in questo meccanismo che è quello che, di cui parlavi prima. Quando lo spacciatore smette di dare la dose. al Ora, scusate, mi sono andato un po' lungo, cercherò di essere brevissimo nella, nella risposta specifica che mi dicevi, cioè in che modo poi quali sono degli aspetti, un altro aspetto tecnico appunto che citavi, questo dello shadow banning, lo dico molto, molto brevemente, consiste nel fatto che eh, oltre ad aver capito che possono utilizzare questa dipendenza vera e propria eh, in termini commerciali, cioè per costringerti ad usufruire del, de, de, dei servizi anche a pagamento, no? dei social network, che ti permettono di avere qualche like in più, qualche visibilità in più, no? e questo era probabilmente, almeno apparentemente, l'obiettivo principale nella prima fase del, della crescita dei social network, adesso c'è una fase che io considero francamente molto più spaventosa, sinistra direi, che è proprio quella di eh, utilizzare come addestramento questo, questo meccanismo di dipendenza dopaminica. In cosa consiste questo? Nel fatto che non solo ti vengono abbassate la visibilità appunto, a, diciamo, secondo schemi prefissati che servono a fidelizzarti e a renderti più dipendente ancora, ma ti viene selettivamente eh, combinato una sorta di processo di punizione o di premio, utilizzando questo meccanismo di dipendenza dopaminica, a seconda di quello che dici. Cioè se tu tocchi dei temi che per vari motivi non sono graditi, ti viene data una punizione, ti viene abbassata la visibilità, abbassato il ritorno dopaminico e il tuo cervello associa al fatto che più parli di quegli argomenti, più hai una carenza, un disagio addosso. Più parli di altri argomenti che invece sono considerati appunto, adeguati e fruibili, più ti viene aumentata la visibilità e quindi ecco che ti ritorna la compensazione dopo i bambino e che tu sei più felice. Quindi di fatto questo un, a livello sottile è un addestramento molto profondo, soprattutto delle nuove generazioni. Più affrontano temi che non sono sgraditi a chi decide di cosa si può parlare, ma neanche di cosa puoi pensare a questo punto, no? e più vengono puniti e, e così vengono addestrati esattamente come i cani di Pavlov c'erano addestrati a, a cosa pensare e a cosa no, capite? Questo è francamente spaventoso. E lo shadow banning, giusto giusto giusto, scusate ancora, è, è tecnicamente consiste in questo, anziché tagliarti, cioè proprio appunto tu scrivi un post, basta, lo, lo, lo cancello, no? ti, ti muto, eh, che è una cosa traumatica e che crea delle reazioni, usano questo meccanismo più sottile dello banning che consiste nel fatto di abbassarne un po' la visibilità, un po', un po' tanto, un po' poco, questo lo decidono gli algoritmi, a seconda di quanti, mh, quanto nel, nel tuo messaggio siano presenti certi termini, e altri fattori un pochino più complicati da spiegare che sostanzialmente determinano il livello di sgradevolezza no, del tuo post, dei contenuti del tuo post in base a quello, esso viene reso meno visibile per cui il concetto appunto è che uno non se ne accorge non è che ha una cosa visibile, non è che ti viene detto guarda questo post qua non ci piace quindi te lo puniamo no? semplicemente hai un, un ritorno minore e quindi appunto il tuo cervello è portato a pensare che quello che scrivo non interessa, non piace, non, non serve e non mi dà quel ritorno che voglio, quindi scriverò altro. Eh sì, eh sì. E tra l'altro ehm, anche proprio questo meccanismo, secondo me, va proprio a intaccare anche il concetto di identità. Cioè l'idea... Eh, di quanto ti senti figo e quanto invece ti senti sfigato e, e quindi poi se si moltiplica per giorni, giorni, giorni per tantissime ore di esposizione durante l'arco della giornata e eh, poi as, a, assistiamo a fenomeni poco desiderabili dal punto di vista psicologico eh, Benedetto, io so che questa domanda non te l'hai ripreparata però se vuoi commentare su, su questa mia ultima affermazione, credo che tu abbia le carte in regola per farlo eh, sì, no, ehm, diciamo mettere in campo l'idea di addestramento pavloviano, condizionamento classico in termini precisi è assolutamente veritiero, cioè, noi in qualche modo siamo portati a indirizzare i nostri comportamenti attraverso i feedback che, che ne abbiamo. Cioè, eh, questo è, si chiama condizionamento e fa parte anche del processo educativo, cioè non necessariamente un qualche cosa di sbagliato, cioè anche il genitore che ti insegna a non. Eh, Toccare qualcosa che ti fai male è una forma di un condizionamento, cioè è qualcosa che va bene. Il problema è che adesso tutto ciò è in mano a aziende private, innanzitutto, e poi ce ne so che ce ne può dare a Stefano più avanti di, di questo aspetto, ed è comunque un qualche cosa che, come dire, va in una direzione abbastanza... Polarizzata, in cui il, il cosiddetto pensiero unico, se non eh, corrispondi, se non eh, ti adegui, in qualche modo finisci tra i reietti e finire tra i reietti, e non tutti hanno la capacità di, di sopportare e di reggere, diciamo, la resilienza di, di poter essere se stessi nonostante questo scontro. Alcuni sì, eh, se no non saremmo qua, eh, E <ride> altri eh, invece non riescono, e eh, quindi la via più semplice, quella del, del minore attrito fondamentalmente, è quella di adeguarsi. E spesso così è, cioè nel senso costa meno adeguarsi piuttosto che fare una battaglia in difesa di quelli che erano i propri ideali, perché poi per un fenomeno di... Di, di dissonanza cognitiva cioè quando uno eh, percepisce un'incoerenza tra quelle che sono delle, delle proprie opinioni dei propri valori, dei propri ideali e un proprio comportamento eh, questo fa star male in qualche modo e quindi deve modificare uno dei due quale modifica? quello che è più facile modificare è, tendenzialmente si va verso la linea di, di minore resistenza quindi piuttosto che fare don quixote alla situazione se non ci si è particolarmente vocati, è molto più facile conformarsi eh, quindi, sì, diciamo, ho confermato quello che ha detto Stefano con altre parole, ma il concetto è lo stesso, infatti, sì, sono d'accordo anch'io. Eh, tra l'altro, poi mh, mi riallaccio anch'io a quanto ha detto Stefano. Eh, per quanto riguarda eh, le regole, conformarsi alle regole della community, no? Questo post non è conforme alle regole della community, e pertanto verrà rimosso. Ecco, ehm, Vabbè, penso sia una cosa che è sotto gli occhi di tutti che eh, questi contenuti non conformi agli standard eh, in questo quest ultimo periodo, in questo ultimo anno, spesso eh, riguardano proprio contenuti di tipo sociale o politico, mh, insomma. E, e, e quindi, allora, è lecito parlare di manipolazione del consenso? Mi viene da chiedere, ci sono già stati... Eh, degli episodi eh, di cui, eh, in cui questo, questo fenomeno di, di manipolazione del consenso è reso particolarmente evidente. E, ecco, nel preparare questa conferenza eh, si parlava eh, con Benedetto, Benedetto diceva, le stesse democrazie sono a rischio di svilirsi in dittature digitali non riconosciute come tali. E faceva l'esempio della minoranza musulmana in Birmania. Eh, Vuoi, vuoi spiegarci un po'? Sì, eh, forse perché diciamo è uno degli esempi più, più chiari e poi dimostrati, la cioè, stessa Facebook poi ha ammesso di non avere, ovviamente un po' la l'ammissione, di non avere sufficientemente vegliato su che cosa? Su questa ondata di odio che in uh, Myanmar i cioè militari del, del regime birmano avevano sapientemente incoraggiato nei confronti dei Rohingya, la, la minoranza musulmana, che come tutti sanno poi ha portato a un vero e proprio genocidio. Eh, tutto ciò è stato alimentato attraverso dei, eh, delle fake news, fake news di regime, cioè non fake news di, di complottisti fondamentalmente, che disegnavano questa minoranza come eh, stupratrice del de popolo buddista, come, cioè del donna buddista, come, come, come autrice diciamo, di mille crimini che poi si rivelavano non veri. Cioè, tutto ciò ha creato questa ondata di odio a sostegno di, eh, di tutto ciò. Eh, in particolare va considerato che eh, la situazione della Birmania è particolare cioè eh, era strana nel senso che veniva da una mancata digitalizzazione durata decenni, erano estremamente retrati e nel giro di pochissimo tempo, i due o tre anni i eh, cellulari, gli smartphone si erano diffusi in particolare con Facebook che veniva eh, preinstallato eh, già in, nella vendita cioè veniva venduto già preinstallato ed era diventato la principale fonte di informazione del, in un paese in cui i sì, giornali ovviamente esistono ma, ma non erano capillari cioè, è ancora per, molto rurale è cioè, un paese diciamo, con delle differenze socioculturali grandissime nei confronti di noi e che quindi non aveva maturato quelli che si potrebbero chiamare gli anticorpi digitali cioè degli anticorpi sociali noi almeno un minimo di diffidenza l'abbiamo mm. eh, lì diciamo mancava tutto ciò e sfruttando queste leve eh, hanno potuto manipolare l'informazione in modo che poi molti articoli, anche letteratura scientifica lo hanno, lo hanno evidenziato e mostrato ecco, non sono teorie nostre fondamentalmente e sono un esempio preoccupante di quello che può attenderci, perché sì, è vero che noi abbiamo diciamo, un passato diverso, abbiamo gli anticorpi, abbiamo tutta una serie di cose ma via via si stanno consumando, perché via via la, eh, dai bar, come diceva Stefano, il, eh, si, si sta spostando ve tutto verso questa platea virtuale, e non solo, sempre relegarmi a Stefano è passata da dei forum che erano invece un qualche cosa di, di approfondimento, che restava di esplorazione, a, a prima internet fondamentalmente, a internet 2.0, che si è spostata, e adesso 3.0, 4.0, non lo so, però va verso sempre più la superficialità, più un qualche cosa superficiale, veloce, rapido, eh, e più in qualche modo è manipolabile, perché viene meno l'appello la, a quella che, che in psicologia si chiama via centrale de, della persuasione, Favorendo invece la, la via periferica, cioè l'attenzione degli indizi di per sé è privi di importanza, cioè l'attenzione l'ha detto il testimonial, l'ha detto la persona eh, di una certa autorità, eccetera, piuttosto che al contenuto, sì, ok, l'ha detto, ma, ma che ha detto? Cioè, nel senso, ha detto una palese assurdità, ha detto una cosa che si può dimostrare, ha detto qualcosa che si può andare a verificare, oppure no? Ecco, siccome è faticoso. Eh, elaborare l'informazione attraverso questo canale della verifica, soprattutto sotto stress, e la velocità è uno stress, sotto pressione, in un paese come la Birmania, che non era preparata ad affrontare tutto ciò, eh, è facilissimo che a quel punto manipoli esattamente come vuoi, una palese dittatura, perché mia madre è una palese dittatura, non è che, che sia diverso, lo sfrutta in modo chiaro. E quelle che dovrebbero essere le democrazie non possono certo sfruttarle in modo chiaro. però il sospetto è che possono diventare delle, delle democrazie, cioè delle dittature eh, camuffate da democrazia. Perché nel momento in cui viene meno l'argomentazione del concetto e si va invece su questa spinte spinterelle no? a, a andare in una direzione, eh, ecco che. Eh, Insomma, le, la manipolazione è dietro l'angolo, è ecco, questo è preoccupante. Sì, e tra l'altro adesso, vabbè, tu dicevi la Birmania aveva poca alfabetizzazione a livello di internet, però nel, nel mondo occidentale non è che l'Italia sia entrata nel contesto pseudo-pandemico con questa così grande digitalizzazione. Sì, facciamo paragoni con altri paesi come l'America, però, cioè No, chiaro, se facciamo paragone con eh, quel tipo di paesi è tutta un'altra storia. Però nel nostro contesto l'Italia forse... Eh, sì, però un... se l'America magari può essere, che so, 90, l'Italia 80, quindi sicuramente meno, la Birmania era 5. Sì, cioè, sì, assolutamente, assolutamente. Non volevo, non, volevo, non volevo paragonare l'Italia alla Birmania, assolutamente. Volevo però paragonare... Eh, diciamo, un contesto di dig digitalizzazione inferiore all'interno delle popolazioni del mondo occidentale, ma pensiamo anche al Giappone, pensiamo all'America, pensiamo anche forse ad altri paesi della comunità europea, mm. insomma, noi siamo entrati, secondo me, con, con una diffusione anche un leggermente inferiore, ecco, e vabbè, comunque al di là di questo dato che mm, può essere opinabile, insomma, è una mia percezione personale, Eh Chiedevo anche a, a Stefano eh, se, se anche diciamo, nel contesto della, che riscontriamo in, in, nella situazione attuale si può fare una, un parallelismo, cioè se, se effettivamente anche qui con modalità totalmente diverse. Si stia cercando e da che cosa si potrebbe dedurre tutto ciò? Si stia cercando di instradare a piccole spintarelle verso una determinata posizione a livello politico o sociale, ecco? Beh, direi che è palese, cioè di una evidenza quasi imbarazzante. Nel senso, eh, il discorso che si è fatto finora, che abbiamo, che abbiamo sviluppato finora, riguarda appunto il mondo dei social network, il mondo della rete, eccetera. Ora io eh, spingo a ricordare eh, un dibattito che sembrava molto acceso soltanto due o tre anni fa, in cui eh, sostanzialmente eh, le televisioni in particolare, ma anche i giornali, quindi quelli che in qualche modo vengono definiti i media tradizionali, si scagliavano contro internet dicendo... In internet trovate solo balle, sono tutte bufale, eh, la vera informazione è soltanto questa nostra, quindi attenzione perché crederete a scimenze se... Ecco, nell'arco degli ultimi appunto, due o tre anni abbiamo visto che in internet improvvisamente i social network si sono come dire, sposati, no? hanno trovato questa felice unione comunione con anche i media tradizionali, adesso cantano tutti la stessa rima, anzi... Qualunque pensiero dissenziente o diciamo che, che non allineato a questa narrativa comune eh, viene censurato anche sui social network ed ecco che anche i media tradizionali oramai non dicono più che su internet trovi solo bufere. al massimo dicono che su in internet c'è ancora un po' di spazio per qualche maledetto bufalaro, no? per qualche diffusore di fake news e questo è molto interessante soprattutto quando osservi che come se niente fosse nei media tradizionali, cioè nelle tv e nei giornali che certamente da sempre non hanno avuto l'inclinazione ad ospitare in maniera massiccia il pensiero dissenziente, ma questo è diciamo anche un po' mh, diciamo fisiologico, in una società si tende ad avere un, un, un, un pensiero generico e normalmente i media tendono a rappresentare quel pensiero generico dando però ovviamente anche degli spazi questo è sempre stato presente anche a forme di dissenso. si pensi soltanto qualcuno se lo ricorderà, qualcuno che non, ha, non è nato l'altro ieri, Rai 3, no, ai tempi era la rete quella un po' della contestazione, dove potevi trovare dei programmi dissenzienti, che dicevano cose un po' diverse da, ma anche gli altri canali, persino appunto Rai 1 e Rai 2, cioè le due, due tv no, ufficiali di Stato, avevano comunque posizioni un pochino diverse, per cui si davano magari anche solo formalmente, ma diciamo, delle letture un pochino diverse. Questo tipo di pluralismo è completamente svanito, cioè oggi abbiamo qualche ombra di programma che compare qua e là in qualcuna di queste mille reti, che sono una la coppia dell'altra, private, pubbliche, tutte identiche, in cui qualcuno dice una virgolina diversa da… e tutti gli altri passano la giornata a dire che quello è un idiota, un pericoloso terrorista, bisogna farlo scomparire, cioè… Non, veramente una situazione nei media tradizionali che è, è, è al di là di, di, di 1984. Cioè, nel senso, è una cosa imbarazzante, proprio. E, e la cosa spaventosa è che anche nel, nella rete, dove che te, teoricamente la rete ha avuto fin dalla sua origine, finché poi ci siano interessanti approfondimenti, perché la rete, come qualcuno sa, è nata come un progetto militare. In realtà, all'inizio era un progetto militare, l'esercito americano, poi vabbè. Eh, comunque lo sviluppo della rete in realtà ha dato ampio spazio proprio all'espressione molto libera, tant'è che ancora adesso esistono delle aree della rete eh, diciamo, in cui si può dire veramente di tutto, di più, ma anche cose in un certo senso spaventose, imbarazzanti, preoccupanti o al limite di quello che potremmo considerare follia sotto vari profili, cosa sia, sono tutto da definire. Però ecco, era il luogo della voce plurale, se vuoi addirittura dell'inconscio collettivo nella sua espressione, se vogliamo essere un pochino più, eh, entrare nell'ambito eh, della psicologia sociale o della psicologia. E adesso si sta mettendo, cioè, diciamo che sono in qualche modo, i social network sono diventati come anche i motori di ricerca, che poi appartengono sempre agli stessi gruppi e rispondono alle stesse dinamiche, ma allo stesso modo, cioè, sono diventati... Eh, come dire, al fieri di questo stesso invadentissimo no, eh, nuovo, nuovo spirito di conformità obbligatoria del pensiero, che già stava, ha, ha conquistato in maniera appunto palesemente imbarazzante i, i media tradizionali, tutti, tutti i giornali, tut, tutte, le, tutte le tv, eh, e adesso anche in rete sembra in qualche modo dominare. Eh, questo è um, francamente una cosa talmente evidente che cioè, a, anche il più realista no, dei, dei realisti dovrebbe eh, accorgersi di quello che sta accadendo. A me sembra diciamo, veramente al, al di là di adesso, non so, chiedo anche se è solo una mia percezione, ma perlomeno se, se è condivisa almeno dai presenti, non è solo una tua percezione. Probabilmente è una nostra allucinazione collettiva, ma io, lo, io la condivido. E tra l'altro, Stefano, tu facevi riferimento al fatto che anche all'esterno del social network, quindi altre realtà, sempre nell'ambito di internet, della rete, ma esterne al social network, eh, riverberano questo stesso modo di agire, eh, stesse, questo stesso modus operandi. Ecco. Eh, quindi... Vabbè, ehm, io pensavo a, una, a un concetto che ho, che ho esplorato di recente, che è il concetto di bolla percettiva. E, mh, mi, viene, mi, viene da, mi viene da fare questa osservazione perché eh, se noi. All'interno del, del social network vediamo solo una determinata realtà che è stata stabilita a monte dagli algoritmi dai, che determinano i contenuti che, voglia, che vogliono che noi vediamo oppure che non vediamo. La televisione riecheggia eh, la musica del, del, dell'internet. Il giornale, anche il giornale online, riecheggia un'altra volta la stessa musica. E alla fine noi finiamo per non vedere tutta una fetta di mondo che però comunque continua ad esistere, mi sbaglio? Stefano? Eh beh, su questo, su questo si aprirà un discorso filosofico, che cosa esiste e che cosa no. Io dal mio punto di vista, cioè quello metacomunicativo, nel modo più breve possibile, dico che eh, la realtà è quello che credi essere la realtà. Cioè, se eh, tutto il pianeta credesse che eh, so, siamo sull'oro dell'estinzione, saremmo sull'oro dell'estinzione, perché chi, chi altro deve do, arrivare un alieno a dirci no, guarda, che non è vero. Cioè, <ride> noi, noi crediamo ciò... Cioè, che, che, ciò che noi riteniamo reale, percepiamo come reale tale è, tant'è che se, ehm, ma qui ci sono molte cose di psicologia sociale che si sono viste in passato, se, se sui giornali cominciano ad esserci gli stupri, ci sono gli stupri, pieno di stupri, tutti hanno paura dello stupro, poi vai a vedere i dati e scopri che lo stupro magari non, non, è addirittura diminuito, <ride> ma non importa, è quella che si chiama percezione, cioè tu vivi in quello che percepisci. Quindi sì, eh, mi, sembra, mi sembra palese, la realtà eh, esiste ma nella misura in cui tu la riconosci tale, se tu la nascondi da tutte le parti, nessuno la può vedere, nessuno la può commentare, la realtà, quella realtà non c'è, l'albero che cade no, nella foresta e nessuno se ne accorge eh, è caduto o no, boh. oh. <ride> cioè, diventa in, quasi indifferente se è, se è caduto davvero, il punto è che se nessuno se ne è accorto, nessuno ci fa caso, nella realtà di tutti quell'albero non è mai caduto, anzi non è mai esistito. Hai qualcosa da aggiungere, Benedetto, su questa questione della bolla percettiva? Ma, eh, concordo con quanto è stato detto, cioè è un po' la, una visione fenomenologica, cioè il, il nostro vissuto interiore fondamentalmente è fatto da ciò che è il nostro vissuto, cioè per noi è una realtà, non importa se sia o non sia reale. Nel momento in cui io sono spaventato perché fuori è pieno di eh, malintenzionati che possono borseggiarmi, il fatto che io sia spaventato è il mio vissuto interiore e questo è reale. Cioè che poi fuori magari non ci sia nessuno, un'altra parte di maniche, però non cambia, cioè io opererò, agirò, sceglierò, eh, voterò, farò qualsiasi cosa sulla base di quello che è il mio vissuto interiore, eh, che a sua volta, siccome agisce, siccome ha degli effetti, è una realtà, cioè non si può più distinguere tra immaginazione e realtà in una prospettiva fenomenologica, che chiaramente non ho inventato io, ma deriva da Hassel, da Bismarck, eh, e da, da Barry, insomma... Diciamo, eh, prospettive che, che, che la vedono in questo modo e questo è ciò che sta accadendo. è molto più facile manipolare la percezione della realtà che, non la, che la realtà stessa perché per quella basta c'è una frase attribuita a Goebbels, eh, il ministro della propaganda del Terzo Reich, che, che in realtà mh, sembra non fosse sua, ma non ha nessuna importanza se, se sia o non sia sua, perché eh, avrebbe potuto sicuramente dirla e, de e descrive il, modo, il modus operandi, diciamo. Eh, di dice praticamente che eh, per ripet se ripeti all'infinito qualsiasi bugia, questa verrà creduta. Ed è... Eh, ed è vero sotto tutti i prospettivi, sotto varie prospettive, cioè la storia ci lo dimostra, che assurdità più che palesi, tipo che so, penso all'eugenetica, che l'eugenetica non ha eh, riguardato soltanto il Terzo Reich, anche se loro diciamo, hanno avuto dei, eh, come dire, una capacità di portarla avanti incredibile, però eh, la sterilizzazione coatta dei malati mentali, di persone portatrici di difficoltà, eccetera. È stata fatta prima che in Germania, negli Stati Uniti, in Svezia, in Giappone, cioè è un qualche cosa che autorevoli per altri versi, per altre circostanze, eh, scienziati, tut tutta la popolazione, cioè dava sostegno a tutto ciò. Cioè, è un qualche cosa che veniva creduto scientifico. Sulla base di questo credere scientifico qualcosa, eh, scusate se, se mi, mi perdo, qualche cosa apparentemente un po attinente, ma, ma mi preme molto. Cioè, il... Eh, Ciò che sappiamo, l'olocausto che è stato insomma, eh, fatto contro gli ebrei, in realtà è un antecedente, sempre ne nella Germania stessa, verso i cittadini tedeschi, si chiama progetto Action T4, nel, nel quale sono stati prima sterilizzati e poi scientificamente uccisi, un vero e proprio genocidio, i cosiddette eh, vite indegne di essere vissute. Questo era il vero termine, eh, scusate non ricordo in tedesco, vabbè. E eh, che erano le vite indegne di essere vissute? Erano i malati psichiatrici, i, i malati di malattie che non si potevano curare, eh, i nati deformi, sono stati uccisi in modo che ha preparato poi l'olocausto, che ha proprio costruito cioè, le, le basi, la metodologia, la, la, la struttura, tutto ciò. E questo attraverso il credere nella scienza vista, vista come qualcosa di assolutamente indiscutibile, perché tutti dicevano la stessa cosa. Perché tutti dicevano quel tipo di narrazione, quel tipo di narrazione, per quanto assurda e completamente ascientifica, anzi, non scientifica, all'opposto, è stata ha avuto degli effetti la realtà, degli effetti devastanti. Uh, scusate la divagazione. No, no, è stata, è stata molto importante a mio avviso, tra l'altro hai toccato dei temi mh, che avevo, con cui ero in, entrata in contatto prima di tutta questa narrazione e, e che personalmente mi sono molto cari, quindi anzi grazie di questo, di questo intervento. Tuttavia ritorniamo sulla, sulla traccia principale ecco, di, questa, di, questa, di, questo, di questo intervento, ecco, eh, perché eh, tornando al, al rapporto tra eh, soprattutto social network e televisione allora eh, mh, diciamo che diciamo che un secondo, un piccolo problema tecnico ecco mh, dicevamo internet e televisione eh, noi eh, abbiamo sempre pensato che anche la televisione ci manipola ad esempio anche con le realtà, eccetera eh, e quindi non percepiamo una differenza sostanziale tra quello che è internet e quello che è la tv eh, tu invece Stefano so che, sei, che hai fai una differenza tra queste due realtà cioè che la manipolazione che avviene attraverso eh, il tubo catodico è di un certo tipo, mentre quella di internet è di un altro tipo. Se ti va di approfondire questo, questo concetto? ecco. Sì, molto brevemente, molto sinteticamente. Eh, il, i, I media tradizionali, sia eh, le televisioni che i giornali, seppur degli aspetti lievemente diversi, hanno comunque una comunicazione che è unilaterale cioè praticamente sono appunto degli, delle fonti che ci inviano dei segnali, che ci danno delle notizie e che ci disegnano una percezione di realtà appunto, no? perché ci raccontano un mondo quindi ci raccontano che cosa è successo cosa non è successo e, e, e, che cosa è vero, che cosa non lo è no? cioè ti danno un significato agli eventi, ti costruiscono attorno questa cosa però appunto sono degli, degli stimoli che arrivano dall'esterno cioè il tuo cervello anche a livello inconsapevole, recepisce queste cose come roba che arriva da fuori. Ha tutta una sua importanza e <coughs> si può anche andare a vedere nello specifico quanta importanza abbia. Faccio un piccolissimo inciso, per esempio quello che si chiama principio di autorità, eh, è incredibile il livello che ha raggiunto riguardo al, al potere di, di convincimento dei media, perché, e questo è un esempio tipico, se tu accendi la tv e, e vedi eh, l'annunciatore del tuo telegiornale tipico che sta facendo vedere delle scene, eh, di un tornado che distrugge una città e lui ti dice che è la tua città, tu apri la finestra guardi fuori, non vedi assolutamente niente, è tutto normale, la prima cosa che pensi non è quello mi racconta palle, ma è sto guardando dal lato sbagliato. Cioè praticamente, molto chiaramente, uno mi misconosce i propri sensi <ride> per dare ragione a principi di autorità, di una, di, una, di una notizia che gli arriva dall'esterno il che sembra assurdo cioè un po' come se uno ti dicesse guarda io so che è così tu hai visto la roba sai che è il contrario ma tu credi a lui e non a te <ride> no? ecco noi questo lo facciamo normalmente nei confronti dei media nonostante questo enorme potere accumulato dai media ehm, comunque il cervello lo recepisce come informazione che arriva dall'esterno mentre nei social network questo è molto importante da sottolineare a mio parere tu non hai delle informazioni che arrivano da fuori. Cioè tu entri in un social network nel tuo profilo, cioè nella tua pagina, è uno spazio tuo, dove tecnicamente, teoricamente, uno esprimi la roba tua, cioè tu scrivi cosa hai mangiato, il tuo gatto, come stai, cosa ne pensi di quel fatto, della pandemia, della politica, eccetera, eccetera, ma sono tue espressioni. E poi leggi ed entri in contatto con eh, le espressioni e i feedback, quindi i commenti, di chi... Non di gente che non conosci, chissà da dove arriva, ma in gran parte dei tuoi amici, no? proprio chiamati amici, cioè di quelli che tu scegli e selezioni come coloro con cui avere a che fare. Quindi in qualche modo nel social network, ecco di nuovo dico, non solo a livello consapevole, ma soprattutto a livello inconscio, il tuo cervello non sta dicendo vedo, sento arrivare della roba, vediamo cosa ne penso? ma sono a casa mia, sono, è una raffigurazione, un'espansione del tuo stesso spazio percettivo, quindi del tuo cervello. No? Quindi mentre quando al telegiornale ti raccontano una balla, no? il tuo cervello può dire, boh, io forse non ci credo, non mi fido molto, no? comunque può reagire in qualche modo, benché ci siano vari processi per cui è, tende a crederci, tende a fidarsi, a dargli un certo affidamento. No? Nei social network, quando manipolano attraverso meccanismi di cui abbiamo parlato prima, ciò che compare o non compare sul tuo profilo, alla fine manipolano ciò che tu scrivi, no? o i commenti che ricevi su ciò che tu scrivi, stanno operando non fuori dal tuo cervello, ma dentro il tuo spazio cognitivo, all'interno del tuo stesso cervello. E questa è la cosa terrificante. Cioè, secondo me questa è una differenza veramente importante. Assolutamente, assolutamente, anche perché se avvengono all'interno del tuo cervello, tu pensi di volerle tu queste, queste cose perdonami non necessariamente volerle però comunque esserne coinvolto è un po' come se fosse yeah. per dire se io faccio un post in cui dico che ne so, delle cose sgradite agli algoritmi e gli algoritmi dicono no questo post non si vedrà io ho meno feedback il mio cervello in qualche modo dice è colpa mia sono io che devo aver scritto delle cose brutte per cui poi i miei amici non mi commentano e non mi danno dei like no? esatto. non è che lo faccio conscio ovviamente non ero a livello conscio chiunque direbbe ma che cazzo me ne frega dei like <ride> andate tutti al diavolo io scrivo quello che penso e punto no? perché? perché ognuno di noi rivendica ha fatto che eccetera ma questo non ha niente a che fare con, con un livello più sottile in cui il tuo cervello riceve o non riceve dei, dei, dei feedback e quindi tutti i meccanismi che abbiamo evidenziato prima che non sono consapevoli, no? Che spesso quando si parla di questa roba qua poi ti commentano dicendo ma io me ne frego dei like ma grazie tutti se ne fregano dei like nessuno è così scemo da dire io sono qua che sbavo per i like è, è purtroppo però un meccanismo inconsapevole che non puoi controllare, fa parte di, come, come spiegava prima anche tecnicamente eh, il, il, prof, il dottor uh, Pangocci di, di un meccanismo psicologico, cioè un meccanismo meccanico biome bio, uh, neurologico che non puoi controllare, non dipende dalla tua volontà. Assolutamente, assolutamente. Eh, tu eh, citavi comunque nel corso di questo intervento è venuto spesso fuori la parola algoritmo. Eh, Stefano, se hai voglia di spiegarci in breve, per non addetti ai lavori, che cos'è l'algoritmo, come funziona e come questo meccanismo, questa cosa, eh, va a inserirsi nel contesto che abbiamo appena configurato. Beh sì, di nuovo in modo estremamente sintetico e anche perché non sono veramente un grande esperto, ne so, sono qualcosina. Eh, gli algoritmi non sono altro che dei programmi, quindi dei software, no, delle righe di codice, che eh, teoricamente svolgono un ruolo, quello che gli è stato assegnato. Eh, ovviamente non sono molto semplici, una volta i, i primi processi di questo genere potevano essere del tipo cerca, se trovi questa parola, segna uno, se trovi, ogni volta che trovi questa parola, segna uno e poi sommami gli uno, vedi che numero esce, se il numero supera un tot, eh, succede, fai questo, non so, tipo appunto cancella il post, segnala il post, eccetera. No? Ovviamente oggi sono molto più complessi questi algoritmi, per cui non è che cercano una parola o fanno tutta una serie di calcoli molto più articolati. L'unica cosa, diciamo, l'unica notazione inter cioè interessante, diciamo, secondo me significativa, è che nel mondo reale, quando ci sono dei regolamenti, seppur dei regolamenti assurdi, eh, illogici o addirittura spaventosi, pericolosi, e c'è un essere umano a, a, a cercare di imporli, certamente si. Tante volte ci siamo trovati di fronte al, al, al controllore idiota no? che non capisce una, o, o che fa finta di non capire e vuole lo stesso a, a tutti i costi no? eseguire il comando, il regolamento, anche se è palesemente idiota, anche il contesto fuori dovrebbe essere. Però un essere umano dei margini ce li ha, cioè puoi dirgli ma che cazzo fai? No, aspetta un attimo, ragiona su sta cosa, no? con un algoritmo non puoi ragionare. Quindi eh, è, questa è una cosa assolutamente terrificante, cioè, l'algoritmo fa i suoi calcoli, decide le cose, se tu gli hai dato il potere di togliere la parola a qualcuno, cancellare qualcuno, cancella qualcuno, toglie la parola a qualcuno, anche se sta cannando completamente. No, non voglio stare a fare esempi eh, per non perdere tempo, che, eh, però diciamo, giusto per, spesso la gente viene cancellata, un po', sbannato, sanzionato, per istigazione al suicidio, quando non ha istigato mai nessuno in nessun modo al suicidio, è successo a me, mi hanno dato un mese di, di sospensione all'istigazione di al suicidio per aver tradotto un articolo che diceva nel titolo «se il governo ti dice di buttarti da un ponte, tu ti butti da un ponte». Okay. Secondo loro io istigavo la gente al suicidio. Ora okay. è chiaro okay. che quello non è un essere umano, un essere umano non può essere così scemo, cioè nel senso, neanche se è, proprio è malato, diciamo, essere messo a per una persona di gravissimi ritardi cognitivi a fare questa cosa, ma è chiaro che è stato un, un robot, diciamo, a farlo, appunto un programma, e col programma non ci ragioni. Hai voglia di spiegargli non stavo istigando al suicidio, lui ha fatto i suoi calcoli, ha deciso che io istigavo al suicidio e io sono un istigatore al suicidio. Tra l'altro, nella misura in cui queste cose poi hanno. Eh, diventano dei pregiudizi cioè nel senso che vieni flaggato tecnicamente è un po' come se fossi un precedente no? come se ti avessero arrestato in passato per una roba, ecco è come se immaginate un mondo del futuro in cui <ride> sono gli algoritmi a decidere se tu vieni arrestato o no e ti arrestano non so per stupro, anche se non hai, non hai mai fatto niente del genere, poi c'è il precedente per stupro, la volta dopo ti arrestano, non so, per un'altra roba, per un errore, la terza volta ti danno la pena di morte perché oramai no, cioè sei un, un, un reo con, con, con, con terribili precedenti. Esatto, cioè sei l'uomo criminalis. No? Esatto, esatto. Ecco, eh, avviandoci alla conclusione eh, di questa intervista, eh, allora noi abbiamo illustrato una serie di processi che avvengono all'interno di queste piattaforme e all'interno, se vogliamo, di internet in generale. Ma, e quindi, diciamo, in chi ci avesse ascoltato, in chi ci ascolterà in futuro, eh, sarà nata sicuramente una maggiore consapevolezza di questo mezzo di comunicazione, no? E quindi, allora, mi rivolgo a Benedetto, ehm... Ora che noi siamo un po' più consapevoli rispetto a un'oretta fa, possiamo definirci eh, più al sicuro rispetto all'uso dei social network? Eh, possiamo definirci non più manipolabili o meno manipolabili di, di prima? Oppure questi, questi mezzi sono, agiscono a prescindere? Insomma, Diciamo ni allora, io mi collego a una cosa che ha detto Stefano, cioè, eh, nessuno cons consciamente direbbe io vivo per il like eh, di, di Facebook perché si sentirebbe un idiota, fondamentalmente. Eh, però a livello inconscio ciò agisce. Allora, mh, noi abbiamo una testimonianza di tale Justin Rosenstein che è l'ideatore del pulsante mi piace di Facebook, cioè l'ha inventato lui, cioè, eh, si suppone che sappia di cosa parla fondamentalmente, che ha dichiarato che nonostante sapesse esattamente come funziona, ha dovuto interrompere per un po' il, la sua fruizione de del social perché ne era diventato dipendente. Quindi, eh, basta saperlo? No, assolutamente. Sono mezzi progettati per, esattamente come eh, basta sapere che eh, fumare fa male per eh, non qualsiasi fumatore sa che fumare fa male, cioè, <ride> è, è impossibile non saperlo, fondamentalmente. Eppure, eh, uno fuma, anch'io ogni tanto fumo, non è che sono esente da ciò. Eh, il concetto è che sapere è una cosa, comprendere è un'altra. Sono due termini che, eh, solo per estrema superficialità, a volte vengono messi come sinonimi, ma non lo sono neanche per sbaglio, come sinonimi. Allora, saperlo non ci difende, sicuramente no. Comprenderlo, ci aiuta a capire e eh, soprattutto da evitare il rischio più, più stupido, cioè quello di credere che sia un'esagerazione e che riguardi soltanto altri più ingenui di noi. Perché questa è la via maestra per finire per primi, cioè succupi di quanti, di tale mezzo: sì, sì, no, è vero, la, la, la stampa può pronizzare, ma quelli stupidi. Ecco, per il primo, è quello che lo dice solitamente. Eh... Poi, eh, quindi innanzitutto evitare questo quest errore palese e, e poi evitare di sottovalutare il pericolo, cioè noi lo sappiamo, l'abbiamo analizzato, sappiamo come funziona, però il pericolo è reale, è stato progettato apposta per essere in quel modo, cioè, è, ed è un, una grande massa, cioè, è, è rappresenta in qualche modo il nostro confronto con la società, cioè, cioè col surrogato della socialità nel momento in cui la società stessa c'è stata grossolanamente impedita quindi cioè, è, è un qualche cosa di è, è, è un leviatano cioè, cioè, è, è, un, è un qualche cosa di immenso che, che nel ne, nei confronti dei quali ci, ci confrontiamo. Quindi a mio avviso non va sottovalutato e sarebbe necessario prevedere almeno dei momenti di disintossicazione. Cioè io penso a, che ne so, niente social dopo una certa ora, cioè proprio disattivo e non esiste nessuno, oppure niente un giorno, una settimana, uh, che so, la domenica no, non li tocco e cerco di farmi una vita reale, cioè qualcosa che abbia un valore un po' più importante, almeno per non dimenticare che esiste, perché altrimenti il rischio è veramente quello cioè il giorno della memoria dovrebbe diventare oggi non solo il giorno della memoria delle cose atroci che sono state commesse che non funziona perché poi le rifanno eh, anche, anche, cioè, quindi non funziona dovrebbe essere il giorno della memoria della vera, di quella che io chiamo la vera umanità cioè che è in opposizione a a me è venuta subito l'assonanza, no? quando ci hanno detto che la normalità deve diventare la nuova normalità, no, secondo me la, non è la nuova normalità che deve diventare. Noi dobbiamo difendere la vera umanità, quella che è tale per decreto naturale, non per decreto ministeriale, cioè quella che è tale perché siamo fatti così, fondamentalmente. e quindi a volte dobbiamo, per difenderla, disintossicarci da, da questi mezzi che che si sono utili, cioè noi stessi siamo qua cioè non è che, che, che assolutamente bisogna fare gli amish e staccarsi dalla società la società ci siamo, bisogna conoscerla bisogna conoscere vantaggi e soprattutto svantaggi e però bisogna anche difendersi mantenendo dei tempi di disintossicazione, penso anche a dei ritiri cioè dei, dei ritiri di 5-10 giorni in cui uno si disintossica riscopre un contatto con quello per cui ci siamo evoluti, cioè, fondamentalmente noi non siamo pronti a sostenere una richiesta di, di, di like eh, costante per tutto il giorno da migliaia di persone, questo ci, ci, ci manda in tilt fondamentalmente, non siamo in grado di mantenere la nostra presenza, la nostra consapevolezza di fronte a questa aggressione costante. Quindi ecco per concludere, sì essere consapevoli aiuta, però non basta se si sottovaluta il nemico potrebbe essere questo assolutamente ma benedetto um, tu hai di recente scritto un libro vuoi, vuoi introdurlo vuoi spiegare di cosa si tratta uh, perché è proprio su questi sì. temi no? sì sì i titoli cioè, i temi sono questi tra l'altro il titolo che avevo proposto all'editore era proprio la vera umanità eh, che non l'ha gradito per motivi semplicemente di marketing diciamo e quindi ha scelto eh, umanità sotto scacco il sottotitolo sono Riflessioni filosofiche, psicologiche e scientifiche per affrontare lo stato di emergenza. Io ho un libro molto snello, sono 100 pagine, quindi molto breve. L'uscita è prevista per il 28 aprile, quindi ancora non è, però insomma, questione di una settimana. E sono una serie di, di riflessioni appunto che io porto su questo tema della... Eh, della vera umanità, da più prospettive e soprattutto come fare a difendersi alla manipolazione come fare a avere il coraggio di di diciamo sostenere le proprie opinioni anche di fronte alle, alle enormi pressioni che, che avvengano e soprattutto sull'importanza di avere una visione che non sia eh, diciamo vivere nella paura perché questo ha degli effetti terribili anche proprio sul nostro sistema immunitario cioè qualche cosa è devastante la paura è una risposta utilissima sul breve termine eh, perché ci segnala qualcosa e ci mette in allerta proprio fisiologicamente per poter reagire ma se diventa cronica in realtà ha degli effetti cioè, ora, banalmente, giusto per, per aprire, cioè eh, com'è che, eh, che è utile nel breve termine perché mette in stand-by, sospende tutto ciò che non è indispensabile sul momento, tra cui il sistema immunitario. Perché se io devo fronteggiare un leone che, che, che rischia di saltarmi addosso, il mio sistema immunitario sì, diciamo, è molto meno importante. Il mio sistema motorio, ecco, meglio che me la dia a gambe. E allora, però, questo è utile nel breve termine, se il mio sistema immunitario lo comprometto per mesi, per anni. Cioè, questo è ovvio che ha degli effetti dannosissimi, fondamentalmente. Eh, quindi, cioè, io cerco di ripercorre un po' una serie di riflessioni, appunto, che a mio avviso, tra cui per esempio la domanda su che cosa lasciamo ai nostri figli. Cioè, che esempio diamo, cioè, fondamentalmente? Siamo davvero convinti che l'obbedienza sia il più importante dei valori? Oppure recuperiamo non Milani, no? obbedienza non è più una virtù, oppure vogliamo recuperare la libertà che almeno, cioè che in qualche modo avrebbe fondato la società del benessere che abbiamo vissuto che poi vabbè, ha fatto una curva e è ricapitolata su se stessa. Però noi, in, col nostro comportamento, che è quello poi che attraverso l'imitazione insegnerà alle prossime generazioni i valori reali, perché noi possiamo anche dire il valore della libertà, ma se il nostro comportamento lo neghiamo, ovviamente non è quello che trasmettiamo, perché noi l'imitazione è il principale canale di, di apprendimento. Eh, e quindi, cioè, noi nel modo in cui ci comportiamo, poi ci possiamo guardare allo specchio e, e dire sì, ok, mh, va bene, o dovremmo forse vergognarci? La risposta è di ognuno, cioè io non dico devi vergognarti per questo o per quell'altro, però credo che sia importante che ognuno di noi la domanda se la faccia. Ecco, questo è un po' il senso di queste, di queste riflessioni, che poi, insomma, chi vorrà, appena, appena disponibile... Legge, metteremo, sotto, metteremo sotto la diretta e nella pubblicazione di questo video in differita sul nostro canale Rumble poi i vostri link. Tra cui il link dove è possibile forse già prenotare, preacquistare, non, non so il termine giusto il tuo tutto, sul sito dell'editore. Risulta acquistabile Leone Verde. L'editore che, che mi ha pubblicato, esatto. eh, anche se però in realtà eh, credo che non sia ancora uscito, alla cioè è stato mandato alle stampe, ma la tipografia ancora non l'ha riconsegnato perché io stesso non, non ne ho avuto una quindi questo è un buon indice del fatto che, che ancora non è disponibile diciamo. Ci vorrà qualche non giorno so. in più però è già possibile fare l'acquisto sì, e anche del libro Mindfucking di Stefano che tra l'altro ho acquistato anche io di recente mi sto apprestando a leggere eh, metterò il link insieme poi a tutti i vostri link personali in descrizione a, al video eh, ritornando sempre ecco, sul, sul tema, Stefano eh, allora, se Benedetto propone Benedetto, ma penso anche altre persone oltre a lui, propongono eh, dei periodi di digiuno, propongono mh, una regolamentazione della presenza eh, di, questi, di, questi medio, di questi media all'interno delle nostre vite. Eh, tu Stefano, mh, proponi anche qualcos'altro, cosa proponi per eh, mitigare l'influenza negativa appunto dei social network? Beh, allora, eh, no, allora beh, le, le, diciamo le, le osservazioni che ha portato Benedetto le condivido completamente, eh, personalmente avevo già cominciato proprio questo tipo di percorso senza, tra l'altro neanche come vera e propria decisione cosciente, era stata quasi una reazione, cioè in passato più di una volta eh, periodicamente io mi stacco dai social proprio anche per una settimana, anche perché io ne faccio un uso abbastanza intenso quando lo faccio, cioè quasi quotidiano o più che quotidiano, a seconda dei periodi, e tra l'altro sono su più social perché per vari motivi, appunto, soprattutto quando eh, i canali comunicativi venivano interrotti per varie te tecniche, cioè per i problemi tecnici di cui parlavo poco fa, no? Quindi, da parte dei social network, però mi veniva richiesto comunque di essere presente perché ho interallacciato molti. Eh, attività in divenire che eh, si sviluppano proprio sui social, tramite i contatti sui social per cui sono presenti su più social e ne ho un'attività molto intensa e io periodicamente mi ci stacco proprio stacco completamente la spina non mi connetto proprio più in modo da non avere nessun tipo di feedback nessun tipo di, di cosa e, e, e mi come dire come disintossico periodicamente almeno un po', almeno è una cosa che già, già facevo naturalmente, adesso la faccio con un po' più di consapevolezza sono d'accordo di nuovo con Benedetto quando si dice che questi sono comunque dei mezzi di dire gestione della situazione ma non risolvono il problema non è che ci, ci rendono non manipolati non manipolabili o indifferenti a, questi, a queste dinamiche anzi cioè, siamo comunque soggetti a queste dinamiche però ne possiamo in qualche modo cercare di comprendere e magari contrastare un po' almeno alcuni effetti negativi ecco. uh, se, devo, se dovessi dire una soluzione io la, la, la vedrei in, in maniera più radicale le mie soluzioni sono sempre un po' più radicali diciamo eh, nel senso che molto francamente e molto semplicemente io eh, farei notare che i social network appunto hanno un problema fondamentale che non sono controllabili. Perché non sono controllabili? Perché sono eh, in questo momento eh, in mano completamente a eh, gruppi privati che non hanno alcun controllo da parte di nessuno. È vero che alcuni governi in alcune aree del mondo hanno fatto valere le loro, le loro leggi, le loro Uh, diciamo, la loro capacità di influenza soprattutto economica no? su, questi, su, su, su, uh, su queste organizzazioni su queste strutture imprenditoriali e hanno in qualche occasione imposto alcune cose la cosa drammatica è che hanno più spesso imposto limitazioni e utilizzo più diciamo, specifico di queste stesse tecniche di condizionamento piuttosto che imporre limitazioni e quindi in termini di garanzie per gli utenti, cosa che mm. però ecco invece se vogliamo andare sull'idealistico io sarei molto contento se un governo come quello italiano se ancora esiste un governo italiano da qualche parte eh, convocasse i responsabili dei social network tutti quanti dal primo all'ultimo e dicesse loro signori qui da noi c'è una roba che si chiama eh, Costituzione c'è un articolo ben specifico che tutela eh, il diritto inviolabile di tutti i cittadini italiani a esprimere con ogni mezzo disponibile la loro eh, opinione sui vari argomenti senza alcun eh, tipo di censura o limitazione se non per atto dell'autorità giudiziaria e se non quando e dove eh, Appunto l'autorità giudiziaria eh, rilevi un, un illecito mh, proprio nel, nella diffusione di tali notizie, quindi una un reato no? <ride> nella diffusione di tali notizie, in assenza di questa roba qua, voi non potete né condizionare, né, né limitare né censurare un niente. Quindi arrangiatevi: non ce ne frega niente, riscrivete le vostre regole oppure cancellate le vostre regole, rendetele dei consigli, fate quel cazzo che volete, ma non potete più limitare l'espressione dei cittadini eh, sulle vostre piattaforme, perché de facto le vostre piattaforme sono diventate un luogo pubblico dove le persone esprimono, condividono e discutono opinioni pubbliche, quindi creano l'opinione pubblica e quindi voi non potete decidere chi può parteciparvi e chi no, in che misura dicendo cosa, no, non sta nelle vostre, nelle vostre possibilità, Pum. quindi una limitazione a questo potere a questi gruppi privati, secondo me sarebbe logico in teoria aspettarsi che arrivasse proprio dal, dal potere pubblico cioè da quello che dovrebbe rappresentarci, garantire proprio i nostri diritti almeno sul nostro territorio questa è la teoria, poi la pratica, se devo essere molto sincero, io non ritengo che ci sia nessun governo, non ritengo che ci sia più nessun Stato italiano, perché si basava sulla Costituzione, nell'ultimo nell anno la Costituzione è diventata praticamente carta igienica, per cui di fatto, per quanto mi riguarda, io non riesco più a percepire se esista davvero uno Stato italiano, e, e quindi diventa un po' utopico pensare che un governo di questo Stato va, cerchi di far valere una carta che sta stracciando costantemente da, da un anno a questa parte però nel caso in cui miracolosamente prima o poi risorga uno Stato italiano o qualcosa di nuovo che non sia neanche più uno Stato italiano ma un altro Stato o un'altra forma di, di associazione che abbia questi principi che condivida questi principi a mio parere sarà, verrà il momento in cui bisognerà confrontarsi con questi poteri privati e fargli presente che queste cose non sono alla loro non, non fanno parte dei, delle cose che loro possono applicare sulla popolazione assolutamente ehm, assolutamente tra l'altro ritornando agganciandomi proprio a conclusione di questo intervento agganciandomi al, al discorso che tu Stefano hai, hai detto no? che il, di fatto lo Stato italiano sembra fare carta straccia dei nostri diritti costituzionali ehm, vorrei chiudere questa intervista con un appello che non è tanto legato alle tematiche di questa intervista ma è legato a quello che all'interno del nostro progetto Un Ponte Tramondi eh, stiamo facendo in merito al decreto legge del primo aprile eh, in merito all'obbligo vaccinale per determinate categorie professionali e quindi appunto eh, volevo, volevo chiedervi se vi fa piacere unirvi a questo appello che noi alla fine di ogni nostra trasmissione più o meno lanciamo eh, quindi se avete qualcosa da dire a riguardo Mm, vuoi cominciare Benedetto che okay. inizio io in quanto coinvolto perché come immagino sì. saprete lo psicologo è professione sanitaria da qualche anno e questo eh, coinvolge nell'obbligo eh, io vorrei rispondere appunto al psicologo ehm, Leggendovi l'articolo 4 del codice deontologico degli psicologi, e poi capirete il perché, eh, leggo, nell'esercizio della professione lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e all'autodeterminazione e all'autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni, ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi all'imporre il suo sistema ai valori, non opera discriminazione in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso e appartenenza, orientamento sessuale, disabilità. Lo psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi. Ecco, io mi domando, dov'è in questo caso la difesa dell'autodeterminazione che è nella prima riga dell'articolo del codice deontologico che vi ho detto? Eh, si perde, si perde completamente. E questo ogni volta che c'è un obbligo. Eh, non voglio entrare sul fatto che, che tutti già sanno fondamentalmente si tratta di un... Una un farmaco sperimentale alla fase 4, quindi fondamentalmente sperimentale, che ciò viola degli accordi internazionali che non si potrebbero rendere obbligatorie delle, delle terapie in realtà nessuna, per secondo il trattato lo viedo, però a maggior ragione eh, non si è sperimentale, eccetera eccetera, ma anche semplicemente soffermandosi sul rispetto per l'autodeterminazione e l'autonomia questa parola fondamentale che è stata eh, seziana, torturata che, che attaccata fondamentalmente ecco il mio appello è nella difesa dell'autodeterminazione che secondo me è fondamentale in qualsiasi circostanza non aggiungo altro Stefano Sì eh, in questo sarò veramente lapidario è una cosa sulla quale mi sto, della quale mi sto occupando da diversi anni da quando è iniziata quella che eh, alcuni chiamano politica vaccinale, io lo chiamo in altro modo, eh, e, mh, veramente voglio, voglio proprio essere mh, il più possibile netto e chiaro, senza, senza neanche stare a spiegare o argomentare. Io sono nato in questo corpo, per quanto mi riguarda, sono io che decido che cosa si fa con questo corpo, nessun altro, in nessun caso, in nessun modo mai può farlo nessuno potrà mai obbligare me a decidere diversamente su, su cosa succeda nel mio corpo lo decido io e credo che questo dovrebbe valere per tutti io sono una persona molto egocentrica, egoriferita no? sono tanti profili eh, però appunto mi, mi, mi aspetterei che anche per gli altri il corpo in cui vivono sia una roba sulla quale dovrebbero decidere loro e nessun altro però se gli altri preferiscono cedere questa cosa, io non discuto sulle loro scelte, per quanto riguarda il mio corpo, questo è garantito al 100%. Noi speriamo di trovare uno spazio vitale all'interno del quale poter gestire il nostro corpo e le nostre vite, eh, come meglio riteniamo, insomma. E, vabbè ci sarebbe moltissimo da dire anche su questa mia ultima affermazione, ma siamo all'ora e mezza di trasmissione, quindi con questo, con questo augurio saluto tutti voi, e saluto anche voi due, Stefano e Benedetto. Eh, allora, ricordiamo un paio di dati tecnici. Allora, noi con l'altra la, la, rubrica della nostra pagina Dialoghi in compagnia di Andrea Sartori, ci vediamo giovedì mattina alle ore 11, sempre sulla pagina Un Ponte Tramondi. Mentre con questo nuovo programma l'appuntamento è al mese prossimo, non sappiamo ancora quando, perché le trasmissioni sono random, eh, però ci rivedremo ecco, con, eh, con altri ospiti, e di nuovo per approfondire altri temi legati alla situazione attuale, i miei due ospiti possono eh, rimanere collegati, per, per un, se vogliono, per un commento rapido eh, dietro le quinte. E per quanto riguarda i nostri spettatori, arrivederci a tutti e grazie.